Se trovi il nuovo ombrello, beh, il video finisce.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 l'ho trovato ragazzi, quindi boh, sembra difficile, io ora non vorrei portarmi seccia. Comunque, vediamo. Allora, io ho il panico ora ogni volta che aprirò una cesta cioè, esatto, sarà molto divertente. Allora, vediamo un attimo qui sotto, pistole, me, ok. Io ti passo Esatto Se lo trovassimo ora Dopo 10 partite In cui non l'abbiamo trovato Veramente c'è sbrocco Comunque ragazzi Ricordo a tutti Che ogni sera Siamo in live alle 21 Infatti è un grino ragazzo Con il quale gioco spesso in live Mi raccomando Se anche voi volete Starci in live Perché portiamo tanti giochi Perché uh, Gioco anche con voi Tra l'altro Vi lascio in descrizione Nella sezione di live streaming Il link Al sito Al canale Viola Dove appunto Io faccio le streaming Ogni sera alle 21 Ragazzi Quindi vi aspetto Mi raccomando Iniziatemi a seguire 31 63... Laserato, credo abbia 40 di vita A meno che non sicuri uh, Sta qui Rose is a red No margine It's on death It's on death. Allora Oh, di chi è questo C4? Ok Vai, eh, uh. attenzione sta uno qua 64 Oh madonna No sta un altro sopra sta un altro sopra stavano come i corci Oh Oh eh, uh. Madonna pure io Col piccone Ma che Chiudi che fa freddo, Frax. Fa corrente, fa corrente. Vorrei farvi vedere anche lo scudo, ragazzi, se lo trovassimo. Solo che il video deve finire. Magari mi date tre secondi. Eh, vabbè, pozze piccole, vabbè, tu sorella. Dai. Sì, sì, arriva, arriva. Aspetta. Faccio il da quest'altro lato. Vai, vai, infatti. Bello fresco. Oh, oh, oh. Dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove? Dietro, dietro, dietro! Guardate come l'abbiamo distrutto. Ci ho fatto una cosa, non ha capito neanche sul pianeta in cui si trovava. Cioè, <susurra> vabbè, ciao. Comunque, se volete vedere, io che utilizzo l'ombrello, ragazzi, cioè mi raccomando, venite in live, che okay? <susurra> sicuramente lì lo utilizzeremo. Ah ah ah ah, ah, ah. Mm, tizi lì lì 33-33. Ma che c'è? È ti fermo? Perché cioè, si è fermato? Che okay, è fermo no, il compagno è dietro. No, ma ma dove è il parale. Vabbè, ah, questo l'ho accetto volentieri. Il compagno sta in lontananza. Credo di poterlo vedere. Si, sì, sta sulla montagna lì. Uh, c'ha l'ombrello. E no, fra, io non, non posso prenderlo. Non, non posso vederlo. No, no, no. Fra, fra, vattene, vattene. Non lo eliminare. Non lo eliminare. non lo eliminare. Io non posso. Lascia stare. Va, vattene, vattene, vattene, vattene. vattene Non lo possiamo eliminare, fra, non lo possiamo eliminare. Se lo eliminiamo, il video finisce. Corri via. Corri, Epgrift più veloce del vento hai una jump o qualcosa no da, dai, dai dai dai dai veramente dobbiamo spaventarlo dobbiamo spaventarlo dove sei corri corri corri no lascia stare lascia stare comunque io l'avrei trovato però non devo assolutamente vederlo cavolo ragazzi che cosa ridicola ma stai sotto Al cristo santo ti possiamo distruggere non vogliamo lasciaci in pace no vabbè vabbè vabbè dai no dai dio santo Ok, vattene, vattene Vai, fra, allora eliminalo tu, eliminalo tu Vai Tanto è scarso, fra, è scarso, è scarso L'hai visto Vai, eliminalo, io sto girato, io sto girato, eliminalo Vai tranquillo, e ce ne andiamo mi, mi, sta, mi sta sparando, what? Mi è arrivato un proiettile nella coscia, what? Eh sì, vabbè, vabbè Ok, ok, ok Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ma serio? È lui, è lui ci sta seriamente inseguendo. Tra vedi un po' di eliminartelo. È tutto delle Ok, vabbè. Vabbè. Vabbè. Ma ha rotto il cazzo. Ma ha rotto il cazzo. Ok, va. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.